Ormai nella rush finale dell'undicesimo capitolo, col quale si conclude quelle che tutti i commentatori definiscono la preistoria, cioè il primo grande libro, la prima grande parte del libro, quindi di Bereshit, e quella che fa riferimento ai diciamo, a, patriarchi prediluviani, immediatamente post-diluviani, Torre di Babele, e ecco oggi la genealogia di Shem. E quindi tiriamo un po' quella che può essere definita la volata alla, alla chiamata della parasha di Lech Lecha, capitolo 12, versetto 1, ad Avram Avinu, ad Abramo nostro padre. Dobbiamo subito dire che siamo di fronte a un mistero. L'esegeta questo mistero normalmente lo tace perché dovrebbe diciamo così, inserire delle motivazioni prettamente da ricercarsi attraverso il sistema storico-critico nei redattori, nei compilatori di queste toledotte, di queste genealogie. Premetto che la genealogia che stiamo per affrontare adesso noi la ritroviamo nei nomi, nei nomi essenziali, nei nomi principali, nella genealogia secondo Matteo, per arrivare a Yeshua Mashiach. Alla messianicità di Cristo e quindi è la discendenza tra Sem ovviamente si arriva a Yehuda e da Yehuda direttamente a Gesù, a Gesù il Nosri. Quindi diciamo che una fi la finalità di queste Toledot che guardiamo oggi è messianica, su questo non c'è alcun dubbio. L'improvvido redattore eh, che deve ovviamente Cucire insieme tradizioni antichissime, tradizioni concrete, tradizioni storiche, tradizioni celebrate, in maniera, ripeto, improvvida, lascia senza modificare eh, il verbo vivere al presente per almeno due di questi patriarchi. Proviamo comunque a vedere il testo e a fare un'analisi molto elementare, ma che possa gettare un po' di luce su questo francamente mistero inspiegabile e le toledot shem shem queste sono le genealogie di shem, shem shem shem due volte ci potrebbe essere un punto ovviamente nel codice non c'è shem ben mehat shenna classica costruzione grammaticale ebraica dice Sem è, era figlio di cento anni, vabbè figlio di cento anni è la forma che si dice sempre per dire aveva cento anni, Vaiole ed è Arfashad, Mabul, cioè generò Arfashad due anni dopo il diluvio. Poi dice, al passato, Vajechi Shem Achareh, olidò e visse Sem dopo la sua generazione di chi di Arfashad, il figlio, dice Chamesh Meot Shanna. Poi voleva Banot, finisce normalmente così. E generò figli e figli. Visse 500 anni dopo aver generato Arfashad. E adesso abbiamo il problema, al versetto 12, e lo riappiamo identico. Al versetto 14. E qual è questo problema? Il problema è molto semplice, perché dice ve Arfashad hai Hammesh vesce lo shimshana, et shalach. Che vuol dire? Arfashad vive. Non dice ha vissuto. Vive. Vive. 35 anni e generò Shalach e poi ripete le stesse cose dette nel versetto precedente sarà il classico ritornello che noi troveremo sempre stesso problema al versetto 14 che vuol dire vive non visse e visse lo abbiamo per Shem lo avremo per Ever, lo avremo per Peleg, lo avremo per Reu, eh, per Serug, eh, per Nahor, per Terach, per Abram, ma non per Arfashad e appunto vediamo adesso Shelach, perché dice Shana Quindi di Arfashad, di Shelach, che sono gli antenati di Abram, qui, lo devo dire, sono genealogie del blocco da dieci, si dice che vive, cioè vivono. Vivono quando? Perché dice vive, Arfashat vive, Shelak vive, vive. Mentre del loro padre, di, di Shev, dice, dice, e visse, e ad ora in poi Abramo di Ever, disse, infatti vai a Ever, Arbave, Shelushim, Shanava, Yoled, Et, Pelak. E di Pelag dice, Vajachì Pelag, Shalushim Shana, Vayoled, Ed rau. E di, di, di rau o di reu. e di Reu dice, Vajachì Reú, Shtaim Shalushim Shana, Vayoled, Ed, Serug. E di Serug di nuovo dice, Vajachì, cioè, visse, visse, visse, visse, visse, visse, sono dieci generazioni, Khor Terach e Avram, di Ark e di Selah dice vive. Allora, ipotesi. Premetto che di commenti su questo verbo io non ne ho mai trovati. Né in italiano, né in inglese, né in, in spagnolo. Quindi, e né in ebraico. Ehm, non si fa enfasi sul fatto che il verbo è al presente. Ipotesi. Erano vivi quando il redattore ha messo per iscritto questo testo? Potrebbe essere sicuramente una risposta affermativa, padre e figlio possono essere assolutamente vivi, il problema è che degli altri che sono venuti dopo, il redattore ha saputo tardivamente della loro esistenza e degli anni della loro esistenza, e li ha messi tutti al passato e visse quando generò. Quindi è un masso erratico inserito dentro un, uno stico, di genealogie che un imprudente collettore ha inserito è possibile viene da una tradizione antica viene da una tradizione giudaica proprio della, della tribù di Giuda antica che voleva dare enfasi e un po' di luce particolare su Arfashad e su Selach e magari negli altri testi della Bibbia non emergono queste due figure in questo modo? Può darsi. Eh, le ipotesi dal punto di vista del sistema storico critico possono essere tante. Io non ne ho lette. Certamente ci sono due ehm, cose interessanti. La prima cosa interessante è che queste genealogie sono di dieci. Il Minyan è di 10, il numero minimo della preghiera è di 10 e 10 sono gli antisignani eh, per arrivare ad Abram che ho detto col capitolo 12 fa un po' il salto perché Abram diventa il primo monolatra yavista. È vero che il 10 viene recuperato da, dal dialogo tra Abramo e il tetagramma su, sull'intercessione per Sodoma, Goborra, Zeboim e Adma. Ma se ce ne fossero 10 di giusti e lì si sospende, no? si parte da 50, vi ricordate, 40-30 si arriva a 10. Probabilmente, sicuramente quello è quello il motivo. Però questa è una cosa abbastanza interessante. Altrettanto interessante la faccenda dei due olivi che storicamente sono ovviamente Zorobabele e Yushua. Su questo tutti i, com tutti i commentari sono d'accordo. Poi nelle nostre fantasie mitologiche apocalittiche vediamo, vogliamo vedere. Elia ed Enoch, ma non è da escludersi che eh, si possa fare riferimento a questi due che sono considerati vivi. La domanda che sicuramente mi farete ma questi sono morti? Sicuramente sì perché se no nella Bibbia ci sarebbe il loro ricordo del loro rapimento come c'è in maniera piuttosto chiara con Enoch e altrettanto chiara con Elia. Però il fatto di essere vivi significa che ex parte dei in quel momento il Redatore ha detto una verità: sono vivi. Non dimentichiamoci mai che Gesù, quando risponde ai sadducei, per la realtà della resurrezione post-morte e della vita nello Lammaban, dice chiaramente che Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi. Pur sapendo che sono morti, io stesso ho visto la tomba di Abramo e di Giacobbe. Quindi, eh, capite che Cosa si intende essere vivi? Certamente non in maniera platonica, cioè le loro anime sono davanti a me, non è certamente quello che Dio dice. Dice sono vivi per indicare il fatto che sono realmente vive, ex parte dei, cioè dalla parte, in maniera potremmo dire, anagogica, dalla parte, dalla parte di Dio. Eppure, eppure, il fatto che sono vivi, per esempio, per gli altri patriarchi, così chiaramente non è detto. Quindi queste Toledot lasciano a noi, francamente, eh, aperto il mistero. Che cosa si intende per, per, per, per, per, quando è scritto che Arfashad e Selah, suo figlio, dice Hai, vive. Arfashad vive addirittura. È vivo, vive. Poi, versetto 24, Siamo già al nonno di Avram cioè generò, figli, generò Terach, eh, dopo, aver, hm, vissuto, dopo aver vissuto, anche qui è al passato, 29 anni quando generò Terach. D'accordo, dopo aver generato Terach, visse 119 anni, generò figli e figlie. L'altra cosa da notare è che da Shem fino ad Avram Avinu, diciamo fino a Terach suo padre, noi abbiamo... Una, in nove generazioni fino alla decima, un decrescere degli anni, certamente non siamo più ai 900 anni di cui si parlava nei patriarchi prediluviani, si comincia a passare da 500, 400, 300, cioè si arriva fino appunto ad Avram Avino. Probabilmente il fatto che c'è scritto che Arfashad e Selah, Hai, vive, mettendo, no? Eh, non dicendo mai e morirono, e morirono, e morirono, indica che il mondo era entrato in un'altra fase, non si poteva vivere più tanto, c'era stato veramente uno sconvolgimento cosmico, gli uomini non potevano vivere così tanto, viene fissato il limite 120 anni per alcuni, no? così è scritto, altri pensano che quel testo voglia dire altre cose, ma noi lo registriamo, e come limite massimo di chi è benedetto da Dio. Il fatto di decrescere, decrescere, decrescere indica sicuramente qualcosa, ma non si capisce cosa. Noi lo registriamo in maniera così precisa. C'è questa decrescita. A questa decrescita fa fronte che cosa? Il fatto che, differentemente, per esempio, da altre Toledot che noi abbiamo visto già nei, nei mesi passati. Pensate a quella del capitolo 5. No? Di 7, dice. Va'iechi, dunque visse, di nuovo sentite come è identico, sette chameshe shenim umeat mea shanna vayole et enosh e generò enosh, poi dice, e visse sette, no? Va'iechi 7 acare, dice, olido et enosh, sheva shenim, dice, usmone mea e vayole et ubanot, esattamente come prima, avete sentito lo stesso discorso, però dopo cosa dice? Ayamut. Alla fine del versetto 8 dice: E morì. Questo discorso del morire, morire, morire, morire, degli antenati prediviniani, qui non è detto. Questa è un'altra anomalia. Ciò che ci dovrebbe essere, di fatto, non c'è. Cosa vuol dire? Che sono vivi? Che sono vivi tutti? No, io stesso ho visto, ripeto, la tomba di Abramo e di Giacobbe, quindi certamente non vuol dire questo. Però ci dà un'indicazione. La prima, misteriosissima, che ha fasciato. Se la. vive, dice: vive, vive, vive. E quindi capite che è molto, molto interessante questo fatto. E la seconda cosa altrettanto importante è che non viene definita, sancita la morte. Per qualcuno potrebbe voler dire la morte indica una separazione da Dio. Il salario del peccato è la morte, separazione da Dio anche spirituale. È molto probabile che questi patriarchi, essendo gli antesignani chiamati, perché Nacor e Terra insieme a Avram dice fu, chiamati, non fu chiamato solo lui, dagli dei no? Da D'aur dei caldei, lo vedremo nel capitolo 20 al versetto 13, quando si parla con Abimelech, c'è questa indicazione del fatto che c'è questa permanenza di questi uomini santi e definire morire è brutto, un po' come l'Apostolo Paolo, non parla mai di morte, ma parla di addormentarsi in Cristo. Concludo dicendo che rimane il mistero perché Arfashat e Selach, suo figlio, vengono definiti vive, Arfashat vive, e senza andare a evocare chiaramente, i cortei degli anni 70, quando venivano uccisi i ragazzi per strada, c'erano i cortei con il nome di battesimo di questo ragazzo che ho scritto vive, non per dire ancora vivo pur essendo morto. E sicuramente questo fatto ci fa riflettere, ci fa riflettere sapete che cosa? Che la parola di Dio è misteriosissima. La parola di Dio non può essere risolta né dai commenti dei poveri commenti di noi poveri uomini e tantomeno dalle nostre traduzioni che questa cosa non la riportano perché se no avrei voluto fare un video di un quarto d'ora per spiegare ciò che non è spiegabile lo registriamo ci inchiniamo davanti alla sovranità di Dio diciamo registriamo questa cosa ci apre uno speraglio, qualcosa che ci apre alla vita e di più non possiamo dire vi saluto e vi ringrazio, se vi piace il video mettete un like e fatelo girare iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere aggiornati Le nostre notifiche e per chi volesse anche approfondire ulteriormente con il nostro staff il nostro canale, i corsi che 3-4 corsi che facciamo di, di, di teologia nel nostro staff di 10 persone può tranquillamente abbonarsi e scrivere qui sotto all'indirizzo. Ciao e alla prossima.